Saluta l'emozione che ti ha dato significa che questi anni che hai vissuto a Trento ti hanno lasciato tanto e, e, e la tua reazione al video è stata più eloquente di tante parole, però se riesci a riassumercelo anche... Sì, guarda, quando uno ci mette il cuore e l'anima in tutto quello che fa, poi è normale che quando vede i suoi risultati e le persone vicino che, che, che lo sostengono e che manifestano eh, belle parole, insomma, sempre è sempre emozionante, quindi è venuta fuori quella cosa lì, io sono stato, ci ho messo la passione sempre e questo ce la, ce la metterò a Perugia e quindi eh, vivo così, no? se le faccio le cose le faccio bene, quindi è stato emozionante, è stato emozionante, bello ho Ringrazio ho ringraziato anche il sindaco per, per avermi dato questa, questa possibilità qui.